Informazione fiscale a Cernobbio per lo scenario delle professioni oggi e domani con il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Elbano De Nuccio. Qual è il ruolo dei professionisti nello scenario di domani? Il ruolo dei commercialisti e il ruolo dei professionisti in genere diventa sempre più un fattore critico di sopravvivenza del sistema economico nazionale. Eh, perché il mutato contesto competitivo, la complessità e la turbolenza dei mercati, l'instabilità anche del sistema finanziario, la crescita di un'inflazione oltre 8% rappresentano fattori di rischio per l'impresa e nei momenti di difficoltà l'imprenditore ha bisogno di una guida tecnica, competente, professionale, portatore anche di una competenza specifica che proprio i commercialisti sono in grado di offrire. Ecco, nell'immediato futuro c'è l'attuazione del PNRR, una grande sfida ma anche una grande opportunità. Eh, qual è il ruolo che devono e possono assumere i professionisti in questa fase? Nell'ambito del PNRR i professionisti e i commercialisti si trovano all'interno di due passaggi della filiera, ex ante e ex post. Nella fase di programmazione eh, delle linee di intervento, perché chiaramente i commercialisti conoscono più di altri eh, quello che è il sistema economico nazionale, vivendoci quasi in simbiosi, quindi conoscono le priorità e le esigenze del sistema economico nazionale. Ex post come certificatori, attestatori, asseveratori della corretta allocazione delle risorse che ne deriveranno. Quindi noi commercialisti stiamo già dialogando, il Consiglio Nazionale sta già dialogando col Ministero affinché ci sia una corretta collocazione di supporto a fianco del Ministero nella corretta spesa pubblica di queste risorse. E sempre nell'immediato futuro, immediato ci auguriamo perché la storia ci insegna che eh, la scorsa riforma fiscale ha avuto una no, no, no, vita travagliata, quindi ci, ci eh, auguriamo che eh, sia nell'immediato futuro la eh, concretezza della riforma fiscale. Abbiamo definito la cornice, ora eh, l'iter è stato avviato in Parlamento per l'approvazione della legge delega. Ecco, qual è eh, la priorità in questo passaggio dalla teoria alla pratica per eh, riformare il sistema fiscale? I tempi sono dettati dalla norma, la legge delega fiscale infatti una prima parte che è la parte iniziale eh, si riferisce alla riorganizzazione dei codici tributari entro 12 mesi più altre 12 dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge delega fiscale. La riorganizzazione del codice è un'operazione che necessita ormai questo Paese da tantissimi anni perché abbiamo un corpus di norme in ambito tributario particolarmente complesso, a volte confliggente, più volte definito elefantiaco. È necessario fare un po' d'ordine, razionalizzare, accorpare e rendere più leggibile e comprensibile il sistema tributario. Da lì poi si passa al metter mano all'intero diciamo, impianto delle norme tributarie del nostro Paese quindi alla tassazione, alla modalità di tassazione, di applicazione dei vari crediti d'imposta, una diversa visione anche del rapporto fisco contribuente, cittadino contribuente, lì dove il professionista, mi piace sottolinearlo, il commercialista assume un ruolo strategico essenziale per la riuscita di una corretta applicazione del sistema tributario all'interno del Paese.